Ma buon salve a tutti, oggi siamo tornati con un'ennesima reaction ed era da un bel po' che non vedevo video di trash italiano E che fai? Te ne privi? Certo che no, E certo che no che non te ne privi Perché il trash italiano va goduto, va visto, almeno una volta nella vita Bisogna vederle queste cose. E niente, e oggi siamo qui per vedere Trash Italiano. Vi ricordo, prima di iniziare, di seguirmi su tutti i social possibili ed immaginabili che trovate il link nella descrizione e... Che altro? Volete anche lasciare un bellissimo like e iscriverti al canale? Perché no? Sto aspettando, eh. pigia quei tasti, pigia, pigia Hai tutto il tempo della tua vita per farlo, ma ti consiglio di farlo adesso Vabbè, io direi che possiamo iniziare con il trash che ormai sono abituatissimo a vedere Iniziamo con questa intervista al telegiornale, credo sia per il covid Non abbiamo Green Pass Ah, perfetto, no. iniziamo benissimo Siamo al contrario pure però non abbiamo fatto in tempo a farlo. Cioè, sono al contrario. Perfetto. Però non l'avevano fatto in tempo per fare il viaggio sul treno. Cioè, loro pensano al viaggio che devono fare sul treno, non al fatto del vaccino, covid, cioè. Nemmeno il tampone. L'abbiamo ah, mi... fatto in tempo. No, come la metteremo? Eh, <ride> e mo' so' cazzi. Accederà? Mi faranno scendere? Mmm. Ho i miei dubbi. <ride> ho i miei dubbi. Lui ha capito tutto su come va l'Italia. A puttane. <ride> Anche perché dobbiamo andare a un funerale. Ah, e eh, qual è il, il problema? Proprio ah, ducioso! Io non scendo treno. <ride> no. Non scendo scende <ride> giù il controllore, ma io no. Ah, benissimo. No. Scommetto che il signor! Lo sapevo. Cosa è successo? Ci ha fatti scendere. Ci ha fatti scendere. Qualche minuto prima. No, scende il controllore. 5 secondi dopo. Ci ha fatti scendere. Ma va? Cosa poteva fare? darmi un bacetto. Ma andiamo avanti. Una delle cose che dobbiamo sottolineare è il fatto che al momento non esista una nazione a rischio zero. Ok. È e che. Ma cosa è pronto? Tutto è tutto pronto? È tutto pronto! È tutto pronto! È tutto pronto! No, però non va bene. È tutto One mio? In questo momento, bisogna attivare oh, coscientemente. True, oh, io <ride> cazzo, sì no, no, no, ma è sacrosanto. Tuo... Posso dire che questa cosa mi è successo anche a me, non nel senso che mi hanno urlato e pronto, sono passati dietro le mie spalle mentre ero in live o anche quando ho fatto un'intervista. Ecco perché preferisco di quell'intervista la parte audio solo e non la parte video. Ma succede a tutti: succede anche a personaggi del genere, a politici. cioè... È la normalità, tutto ciò in diretta. Perfetto. Giuseppe, girati! girati! La signora che urla. Giuseppe, girati! E top! Bar, bar! Giuseppe, girati! Giusei, girati! Giusei, girati! Calmi i suoi ormoni, signora! Calmi i suoi ormoni! essere No! Mi dissocio! Non faccia sogni erotici con il caro Conte! Signora, si calmi! Si calmi! Chiamate qualcuno, questa sta messa male! Ha bisogno di zippare! Che è una brava ragazza! Oh, Gesù! Questa clip è storica! Del 2021! come non spegnere una candela che cazzo ci vuole? Ma che cosa? Ha perso l'ossigeno, ah ce l'ha fatta. Con i suoi tempi ma ce l'ha fatta. Non mi ricordo se era lei. C'era un'altra invece che gli si era venuta la dentiera mentre soffiava. Ma ok, Ornella ci regala sempre delle perle, delle perle super trash. Ricordandoci quando cantò quella volta storica. Luca Costanza, noi siamo un po' provate, eh. Hai sentito la storia. La storia che abbiamo raccontato No Ma che cazzo. Signor gatto? Sì, Signor gatto si calmi. Ma adesso mi sono reso conto. C'ha il rossetto sui denti, sui canini. C'è i canini rossi. Sì, è un po'. <ride> ah, è un... Ma quando si mette il rossetto non se lo mangi, signora. Ora capisco perché il gatto è incazzato. Uno perché l'hanno portato contro la sua volontà in un programma. Poi ha visto la donna con il rossetto sui denti. In più credo l'abbiano messo un collare. No, la... ce lo apro io, cioè... aspetta. Ce lo apro cioè, vabbè. io perché Nilo si sta innervosendo. Vai. No, mi sa che non vuole è... entrare Ah no È riuscita ad entrare Per fortuna Mi sa che non ci ha fatto vedere il dopo perché Non è una bella scena Vediamo un po' un'alba Alba Parietti in versione Damiano Dei Maneskin Che cazzo è? Ma sono fuori di testa ma diversa da loro! E tu sei fuori di testa! Ma diversa da loro! Cos'è sta merda? Cos'è sta merda? What the fuck? spero abbia perso la puntata se è arrivata ultima degli ultimi degli ultimi che cazzo sto vedendo ma qualcuno mi spieghi cosa serve lei in televisione non serve a un'emerita ceppa a nulla fa solo la presenza di esprimersi non è che si esprime a chissà come di cantare fa cagare a cantare imitare anche fa... Cagare, imitare. Cosa cazzo ci fa lei in tv? La, la bella statuina. Che poi non è nemmeno bella quindi. Ma andiamo avanti. Non siamo a fare dissing qui. Ma di tutto ti devo ringraziare. Oh, la, la regina. regina. È stato tutto il merito di Amedeo. Aspetta, non si chiamava Amadeus. No, si chiamava Amedeo. Perché lui mi ha portato a Sanremo. Eh. A Sanremo ho conosciuto Fedes. Fedes, Fedes, ci manca solo che lo chiamava Fedex. Fedes, con due S, manco con la Z. Grande. Grande Scommetto che è stato onoratissimo il signor Fedes nel sentire queste bellissime parole Carlotta dell'isola Ma dell'isola è il cognome? Non lo so Ragazzinello mi ha chiamato dicendo che ha il mal di collo Eh La famosa Torcicale La famosa Torcicale Ma che che non l'ho mai sentita nominare la torcicale non so è una nuova malattia del collo una nuova cosa qualcuno mi spieghi esperti, dottori, spiegatemelo non lo so o sono io che sono ignorante in materia. cos'è la torcicale? allora allora, prima di tutto comprati un dizionario seconda cosa perché ti inventi le parole? cioè l'Accademia della Crusca metterà anche questa parola come il famoso petaloso non lo so tanto ormai tanto l'Accademia la, della Crusca metterà sono Le parole di gente ignorante La famosa torcicale Chi me l'avrebbe mai detto che un giorno io sentivo La parola torcicale Andiamo avanti che è meglio perché... Non possiamo andare avanti così. Uh, Michetti, so se... Oh, tutto il centro-destra. Quindi, il grande Mentana. Scusatemi, ma un ritorno audio. Scon... Beh, non è solo il ritorno audio. Direi anche sparaflesciata la luce Siete il sole che credo di qualche faretto. È così bianca che sembra un cadavere vivente. Oh, un suo arrivo al suo interno. Hai, hai delle, hai di delle luci ritorno ritorno ritorno che sembri Barbara Durso. Aspetta, che vediamo di. <ride> Mentana Bello, sembri Barbara Durso. <ride> vediamo. T torniamo da Tetra. No, li vediamo. Ah, grande adoro adoro mentana ora capisco perché la gente segue molto le sue maratone altro che le maratone di sciu le maratone di mentana sul top ma andiamo avanti vediamo un po una cipriani abbastanza nervosa More, Oh, state calma! No, per carità, ma che fai? Ma Francesca, ma sei. L'ha rotto, l'ha rotto, ha rotto la scenografia! Una parte di scenografia. Ma calmatela, chiamate qualcuno, un calmante, un qualcosa. Ho capito che c'è il, il tuo ragazzo, ma state calma! State calma! Niente, l'abbiamo persa, anzi, l'abbiamo persa da un sacco di tempo lei. È troppo. Agitata! Ho oh, un, un po' di collegio che non fa mai male A proposito da mercoledì Sul canale Viola Ogni sera Cioè ogni sera, ogni potuto mercoledì Reaction al collegio È tornato quel periodo dell'anno Andiamo avanti Vediamo un po' questa Maria Sofia Pia, Federico E chi più ne ha più ne metta Mi chiamo Maria Sofia Ho 16 anni E io non spero di cambiare il mondo Sono convinta che lo farò. Ma questa è una Greta Thunberg che ci ha creduto poco Non lo so È una cica mala Sono una tipa decisa, passionale Che non si arrende mai e sa esattamente ciò so che vuole Bene, se sei così passionale Contattami, Cioè mi è passata la voglia di conoscerla, sono sincero. Io voglio cambiare il mondo. No, vabbè, io voglio cambiare il mondo. No, io voglio cambiare il mondo. Ma c'hai 16 anni, che devi cambiare il mondo. Ma vai a cagare, ma vai a cagare. Mi sembra una Lisa Simpson dei poveri. Pure lui non è che sta messo bene. 15 anni. Ho 15 anni, sono pettegolo e ogni mio pensiero è shock, shockissimo, scioccante. Oh, <ride> Ma che cazzo è quel balletto no no rivediamo il balletto signori sono pettegole, ecco, sia dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista televisivo. Ah, quindi un critico televisivo, lui. Perché non le reaction sul canale viola? Al meglio di no. Pio e seguo Barbara D'Urso e la so anche a imitare. Segui la migliore, guarda. Venuti, ieri eravamo il 99% di shell. <ride> grazie col cuore. noi ritorniamo subito dopo la pubblicità, contatemi insieme a me. <ride> ma che cazzo? Poi l'ha fatto il Rai, che è la concorrenza. Cioè, un genio, un genio. È un idiota più che un genio, pollettina creation che cerca di fare i capelli ah ho capito come si fanno si sì, sono sicuro al 100% che l'hai capito prima che si staccano i capelli leva Faccia strana perché ci sto capendo chi quindi. se ne frega la tua faccia è sempre sì. strana e non c'è riuscita. Mamma mia, grande follettina, ci regali delle perle uniche. Ah, che bello il mondo dell'internet. E il mondo dell'internet della TV è una cosa unica. Va bene, io direi che possiamo chiudere qui questo video, non mi sono reso conto, ma ho preso troppe clip, ero troppo abituato alle live. Ma vabbè, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social possibili ed immaginabili che trovate il link nella descrizione e noi ci vediamo alla prossima Tresciata!